Allora, adesso parliamo, sempre per quanto riguarda il bow, parliamo della scelta delle frecce. Allora, Nella ricerca della freccia per il bow, diciamo che la freccia corretta è probabilmente quella che vola meglio, ma di sicuro va scelta quella che impatta il bersaglio dove viene mirata. La ricerca viene fatta in base ai freccia indicati al produttore di frecce, tenendo presente che bisogna tenere 10-15 libri in più rispetto alla potenza sviluppata dall'arco al vostro allungo per chi allunghi lunghi, cioè oltre i 28 pollici di allungo. Sotto i 28 pollici bisogna tenere 5-10 libri in meno nella scelta della freccia ma anche qua l'unico modo purtroppo è provare e chi non ha amici che hanno già delle frecce da provare con proprio lombò boh, è un po' un problema e normalmente si fanno poi fascine e fascine e fascine a casa di frecce per capire poi alla fine quella che conviene di più. Allora, per i primi tempi io vi consiglio, se avete del, voi o i vostri allievi vogliono tirare con lombò, di comprare frecce eh, economiche per capire eh, come volano, come funziona, come funziona la freccia, perché in effetti se è vero come è vero che alla fine le frecce in legno per rombò possono avere caratteristiche simili alle frecce in carbonio o in alluminio, perché opportunamente costruite opportunamente scelte opportunamente eh, assemblate hanno veramente delle caratteristiche funzionali di primordia ma costano anche 12, 15, addirittura 20 euro l'una a seconda di dove si compra ci sono dei buoni costruttori di frecce come può essere per esempio Falco che le vende per corrispondenza dall'Estonia, che eh, vende 24 frecce per 180 euro, finite, quindi pennate, già spalte, che sono. È un prezzo, ecco, ma sono frecce di elite, cioè frecce di precisione, che vanno bene solo se chi utilizza un lombò è veramente bravo. E ha bisogno anche del materiale di avere precisione, perché per definizione il rombo è l'arco meno preciso in assoluto già come strumento, renderlo preciso vuol dire avere una destrezza straordinaria nell'utilizzo di questo attrezzo. Non è come nell'arco 1 dove effettivamente è più facile da inglobare la, la propria tecnica. non so se avete mai utilizzato un lombò ma è una biscia che gli scappa dappertutto non ha, è leggerissimo è difficile da utilizzare quindi non è così semplice la scelta della freccia perché dipende enormemente dalle vostre capacità comunque normalmente tanto per avere delle indicazioni al riguardo vi consiglio, anche se ci sono altri materiali, che possono essere migliori o peggiori, ma vi consiglio sempre il legno di cedro. Perché il legno di cedro? Intanto, il legno di cedro, il cedro sapete, è comunque una conifera, della famiglia dei pini e degli abeti. Per chi non lo sapesse, non è il cedro, è quello del limone. È comunque una, una, un legno molto resinoso, un legno che ha buone caratteristiche anche climatiche, di climi avversi, quindi mantiene le proprie caratteristiche, è facilmente, è, una, è facilmente messa, può essere messa a punto facilmente perché ha uno spine lungo tutta la sua lunghezza molto simile al confronto di altri, perché cioè non è solo misurare lo spine, no? voi sapete si mette tra due cune si mette la, una ibra e si vede di quanto si, si sposta ma lo spine deve essere continuo su tutta la lunghezza dell'asta perché la sua flessione dovrà essere uniforme comunque sappiate che le sezioni sono tre in tutto il mondo 5 sedicesimi, 11 trentaduesimi e 23 sessantaquattresimi. tra 11 trentaduesimi e 23 sessantaquattresimi, praticamente non c'è 15 c'è poca differenza, sono un pochino più grandi le punte che vi consiglio sono quelle a vite da 80 o da 100, stop, o da 80 o da 100, dovete giostrare voi, voi cosa preferite, cocche coniche, con grande attenzione a come inserirle che devono essere inserite in asse, ovviamente c'è un temperino che tempererà la cocca e andrà incollata la cocca, nella. non ho portato una freccia, me la sono dimenticata, andrà tem... Fatto il cono come temperare le matite e la cocca va inserita con la colla in perfettamente in asse con riceve la freccia. Questo è indispensabile. Comunque, anche nelle cocche per, per, per robot c'è la possibilità di inserire un unibuscio e quindi mettere delle cocche in plastica in tagliare la freccia sì, però si usa nell'arco storico, non, nel largo, non ha nessun significato, lo puoi fare se ti va, però non ha precisione, io devo avere materiale di precisione, perché nella, in qualsiasi tipo di arco che io adopero il, il mio scopo, la mia missione è quella di fare centro, tutte le volte che tiro la freccia. Allora, per ottenere questo, tutto deve avere questa visione. Quindi tutto il mio materiale deve essere tale da essere il più perfetto possibile e tutte le frecce devono essere soprattutto uguali anche se difettose ma devono essere più uguali in modo tale che la mia tecnica e la messa a punto del mio arco sia uguale per tutte le frecce che tengo quindi nell'arco dove mi devo costruire le frecce o qualcuno me le deve costruire deve essere inevitabile che le frecce debbano essere uguali e io farò una scelta ovviamente Ho capito. Il problema un bel, è un problema. Si rompono, non quando certo. escono Quindi se io uso 5-16 con un arco a 45-50 libri il rischio è che la freccia non si spacca. Sì, ovviamente la freccia però, deve essere adeguata al libero di base. Certo, certo, ma tieni conto comunque che all'andamento l'andamento la con della e a differenza degli americani che lavorano con le fresce pesanti quindi io sto lavorando con questo periodo stiamo lavorando noi, lo sperimentale per con il fresco molto pesante c'è un punto da 250 litri con degli inseriti grandi con degli inseriti che mi arrivano nel negli Stati Uniti e ha pesantissimo di 160 grammi, la fonte è da 100 ah. e quindi diciamo che è basata a grossi con potenti 50 litri sì. no no hai perfettamente ragione eh, hai per... facciamo la presa che è per esempio eh. certo hai perfettamente ragione ma, però, non, per, ma non per ovviare a queste cose che hai detto che sono tutte giuste però la tendenza è ormai a livello mondiale nel tiro di questo tipo 3D dove si arriva a 30 metri e di non superare mai le 38 libbre, insomma si gira tutto lì 35-38 libbre, quindi non si superano mai sicuramente le 40 libbre, quindi non si entra di qua in quel margine di, di carico che si potrebbe odiare. È logico che è legno, il legno è fragile e quindi se ci sono idee che la freccia si possa essere danneggiata, immediatamente sostituirla. Io alle volte vedo addirittura che le frecce vengono riparate e mi vengono solo i brividi a, a pensare a quello. D'altronde chi ha scelto di tirare con il lombò deve, deve capire che ha in mano qualcosa che... È, è, è, Comunque, anche se il mio consiglio è di rivolgersi a uno che già le fa giuste per voi, e eh, non vi sbagliate. Se lo volete fare voi, ci sono negozi in cui vi mettono a disposizione mille aste di della qualità che voi pre preferite e ve le potete scegliere voi una per una. Vi mettono il bancone lì davanti, per esempio anche Frecce di Milano lo fa, dirò. Vi dà la fascina di aste, vi dà lo spinometro e poi vi mettete lì e vi scegliete... E te lo fanno loro, no, te lo fanno, fanno loro questo loro lavoro, qua. il controllo della retinalità dello spine e poi ovviamente il controllo del raggruppo lo dovete fare voi. Per la messa a punto del volo valgono le stesse regole dell'arco nudo. Ah, non abbiamo detto una cosa importante, ma forse lo dico dopo. Ce lo dico sapete che ehm, il legno è fatto a strati, quindi perché man mano che cresce, quindi nel, nell'inserzione della cocca avrà due possibilità di spine: le spine con le fibre verticali e le spine con le fibre orizzontali. La misura dello spine si fa sempre sulle fibre orizzontali, quindi la cocca quando si tira si deve tirare con le fibre orizzontali, quindi la cocca si mette quando si, fa, si usa lo spinometro si utilizza per così, perché si spina in questo modo e quando si tira Per la messa a punto del volo valgono le stesse regole dell'arco nudo, regolare il punto di incocco con una carta, regolare la lateralità con center shot e spostamenti del breast. Ricordo all'applicazione della Risa solo come ultima scelta. Ricordatevi bene, spostando l'arco come in tutti gli archi del mondo. Addirittura gli americani hanno forgiato un termine per ruotare l'arco apposta per far andare le, le frecce più a destra o più a sinistra questo termine per chi non lo sapesse è un neologismo inglese e, e si chiama canting ruotare leggermente l'acqua. Eh, scusa questa cavolo non la sapevo oh, oh. come, come le regole, il setter sotto come eh, applicando del materiale semplicemente ma c'è limite 3 mm Considerazione finale. È bene ricordare che in balistica il danno non viene dall'entità del disturbo, ma dalla incostanza che ha origine nella complessità del sistema. Un bottone ammortizzatore può essere controproducente se la rigidità della freccia è già ottimale. Un rest tecnologico nelle mani di un arciere mediocre non dà risultati migliori di quelli che otterrebbe un semplice appoggio da uomo. Il vero miglioramento qualificante è la costanza dell'esecuzione. Per di saggezza Applicata. Eh, prima che andare eh, avanti, delle coppie, non hai parlato, si mette parliamo dell'arco nudo. Ah, le cocche di arco nudo, lo mettiamo in coda qua, va? Cocche di arco nudo, allora tutte le cocche per arco nudo vanno bene perché sono abbastanza precise e tecnologicamente perfette per essere utilizzate, non c'è una grossa differenza dal punto di vista teorico-tecnologico l'arco nudo non provoca un angolo così esagerato come nel lombò ad avere una, per forza una cocca simmetrica, direi una falsità se dicessi che la cocca simmetrica è meglio va bene nell'arco nudo, la coca, per la cocca simmetrica intendo quella che ha inventato Bayer, ho inventato una cosa un leggermente diversa e la faccio passare la migliore, questa è la regola, no? In effetti andavo bene anche con le cocche extra, e sono andato bene con le cocche buone che regalava papà. sono andato al Campionato del Mondo con quelle cocche lì e eh, mi sono qualificato non avrò fatto bene al Campionato del Mondo però comunque, vai, ci sono andato quindi non c'è una grossa differenza dal punto di vista teorico-tecnologico c'è una bella differenza tra una e l'altra, sì perché influiscono sullo di dinamico quindi non sono intercambiabili a capoccia spostano completamente la messa a punto dell'acqua perché interferiscono con lo spine dinamico voi sapete che lo spine dinamico è influenzato da una marea enorme di fattori gli strati della patelletta, il tipo di rilascio eh, un sacco di cose, gli aletti tra cui le coppie, possono addirittura far variare lo spine in tabella di due in più o due in meno addirittura. Quindi è per quello che la tabella dà un tipo di modello da seguire. Nell'arco nudo poi le variabili sono enormemente superiori a quelle del, dell'Olimpio e del dell'Olimpia che fanno variare lo spine dinamico, cioè la freccia che vola bene per volare, per come la fate volare. Una volta nel, Easton dava un programmino per trovare la, la freccia giusta Sì, c'è ancora ma hanno tolto tutte le variabili che prima c'erano prima ci, ti chiedevano il tuo rilascio è morbido, duro, normale eh, ti chiedevano un sacco e mezzo di cose, la gente andava in tilt e diceva se io devo scegliere la freccia devo fare tutte queste cose e non la scegliono ah, ha dato una tabella e non se ne farò più poi sta a voi o variare la vostra attrezzatura o il vostro stile di tiro e le vostre piccole cose o variare. In ogni caso la messa a punto cambia continuamente, non pensate che ho fatto la messa a punto insomma, cambiate voi, il materiale rimane tale quale e siete voi che cambiate, quindi influite sulla messa a punto. Quindi la messa a punto va continuamente controllata, va continuamente Sistemata. sempre tre frecci spettati in paretra da ogni tanto a vedere come, come sono messi se devo cambiare qualcosa io o faccio prima cambiare qualcosa l'altro. Questa è la regola no? che d'altronde straconoscete.